Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati su Assetto Corsa Competizione in questo progetto particolare della 24 ore di spalla. Se non avete visto la prima puntata... Cerco di ricordarvi di che si tratta, in pratica andremo a correre veramente la 24 ore di spazio, cioè guidando per 24 ore di seguito in puntate singole da un'ora, un po' come la serie televisiva 24 che raccontava in 24 puntate quello che succedeva in un unico giorno. Andremo a fare una cosa del genere, abbiamo già registrato la nostra prima puntata e in questo momento con la nostra BMW siamo partiti in pole position, se non mi ricordo male, ma ci troviamo in nona posizione dopo il primo pizz stop. Adesso andremo a riprendere, non l'ho mai fatto, è la prima volta che faccio una ripresa di una endurance, quindi vedremo pure quello che succede, ma soprattutto andremo a simulare quello che succede davvero in una endurance, cioè che tu sali e a freddo ti tocca subito iniziare a performare. Quindi dovremo subito prendere il ritmo nell'uscita dai box. Quindi raga, c'è poco da fare, devo fare guida e partire. Via! Ok non mi ricordo assolutamente eh, com'era la situazione degli avversari però mi ricordo che siamo noni e dobbiamo cercare di far bene la gara perché eh... comunque sia partendo in pole position era abbastanza favoriti e invece poi vervish se non mi ricordo male il nome del nostro avversario se n'è un po' andato partì così a freddo non è proprio il massimo, perché devi ricordate come si una GT3, esatto, e visto che siamo appena scesi dalla gara delle GT4 ieri sera, bisognerà cercare di evitare dei casini. Vi ricordo inoltre che per sbloccare il prossimo episodio ci vorranno altri 300 mi piace, è una cosa che di solito non faccio, ma l'ho usato soprattutto per capire se questo tipo di, eh, di serie vi poteva piacere devo dire che i primi 300 mi piace sono arrivati subito adesso andiamo qui a Puon bisogna sbrigarsi raga perché in pista ci stanno anche 10 GT4 no, eh, 6 GT4 o 7 GT4, una cosa del genere che fanno un po' de casino per quanto riguarda i doppiaggi vi ricordo che siccome me l'avete chiesto la IA è settata al 95% con aggressività al 90% e niente, mo tocca guidà sta ora che ci vuole Dopodiché il nostro Ivano Stoner, che di solito si dedica alle moto, è salito abbastanza bene in macchina sfruttando il lavoro fatto da Lunadix, che poi sarei sempre io, ma vabbè, lasciamo perdere. Però per il momento non si vede nessuno. Sta in pieno! Si prende un bel rischietto e qui vanno, ma bisogna tirare, raga perché sennò... Ok. Ho preso abbastanza bene il punto di frenata, non avrei mai pensato di partire a secco così senza nessun tipo di riscaldamento. Raga, io non ho provato assolutamente nulla, perché ovviamente volevo andare a simulare questo fatto di dove partire a freddo e... dove subito uh, performare... In questo momento abbiamo davanti Stanley, che però è indoppiato, e poi Tomita, che invece non è indoppiato. Ora non so loro come stanno messi quei pit stop, perché poi dopo inizia la faccenda dei pit stop. Rouge quasi in pieno. E in questo momento Ivano è terzo, in terza posizione, quindi c'era qualcuno fermo ai pit, giustamente. E adesso vedo un po' di gente qui davanti, tra cui Valentino Rossi, che è primo con 21 secondi di vantaggio. Dovemmo cercare di richiamare il dottore perché Mo Verbis camminava, io non so se loro sono starati. Attenzione questo con la GT4, tanto se becca una bella bandiera blu si leva dai coglioni. Oggi abbiamo tanti malakin. Cazzo lungo, lungo, lungo, lungo. Che è sempre eh, con la virgola, cioè non, non mi sto attribuì eh, delle doti nascoste che non ho. dobbiamo cercare soprattutto di recuperare i 21 secondi da Valentino Rossi Perché Wervish cammina ora se loro hanno fatto la cosa un po' realistica anche nei piloti Valentino dovrebbe andare a meno di Wervish che poi lo sto chiamando Wervish ma non so se si chiama così perché non sto a memoria raga, tanto adesso mi preoccuperei di questo con la Lamborghini qui davanti che di fatto ci ha fregata la posizione male male questa hanno presa malissimo ma perde un sacco di tempo mi devo concentrare adesso Me devo concentrarmi perché sennò fanno solo casino ma la sta un secondo e sette abbiamo un'ora d'estinte per recuperare qualcosa su Valentino Rossi sarebbe bello riuscire a arrivare vicini una clamorosa per Ivano quasi da moto GP alza la gamba come al solito non so perché c'ho sto riflesso condizionato d'alzare la gamba da acceleratore ne staccate però l'arzo davvero comunque Verbisci quindi ha fatto pit pure lui giustamente perché è obbligato come siamo obbligati tutti fa un pit ogni ora Vedo che c'è un po' di doppiati davanti, ma mi sa che ha già doppiati tutti così. A occhio. Andiamo qui alle rouge. Cerchiamo di farla in pieno, senza più tagli. Comunque c'è da dire che di fatto al pit ho perso una posizione perché sto malaghin prima non c'era, raga Ora no, non mi voglio sbagliare, ma. comunque non importa, non fa niente però dobbiamo cercare le levarselo dalle scatole subito che se ci fa perdere tempo pure lui è la fine bello largo qui perché poi c'è da dire pure che Valentino a pista libera quello se ne va che stanno adesso i sci a Malaghin proviamo a farsi vedere all'esterno ma ci chiude la porta in faccia tocca i freni qui, qui non c'è da frenare però Malaghin prova a buttarsi all'esterno attenzione Ivano Stoner che cerca di incrociare la traiettoria ma è impossibile incrociare con questo qui tocca di nuovo i freni che non doveva frenare piccolo contattino se buttiamo all'interno Bossaremo all'esterno, ci ha dato pure una penalità per collisione con la macchina numero 78 Resta avanti lui. Qui deve mollare però eh! Qui devi montare, devi mollare! Deve... No, brutto fiotena! Mamma mia raga! Non so manco io come ho ottenuta. Effettivamente forse ho provato un sorpasso che non c'aveva proprio senso in una endurance. e vabbè, così, facciamo pure la macchina danneggiata davanti danneggiata per 7 secondi, vabbè, niente di che adesso il nostro Ivano Stoner deve recuperare un attimo di energie mentali non c'aveva proprio senso fare questo sorpasso, erroraccio questo errore di inesperienza e, e soprattutto errore di deconcentrazione perché in una endurance provare un sorpasso lì non c'ha proprio nessun tipo di senso manco fosse l'ultimo giro giustamente poi non è manco colpa sua perché credo di avergli chiuso io un pochettino la traiettoria quello non è che poteva scomparire non importa comunque è ancora finita, anche se la macchina è un po' danneggiata, al prossimo pit perderemo questi 7 secondi per sistemarla. Adesso dobbiamo cercare dei ricuci. Comunque devo dire che la macchina, per fortuna, non so come ho fatto, sono riuscito a mantenerla in, in condizioni accettabili, tenerla in traiettoria. Le pressioni sono un po' alte. Devo ricordare al prossimo pit Oh che famo però? C'ha qualche sbandatina non prevista Peccato, ho fatto veramente una cazzata a provare a tacco lì, ma perché? Mamma mia come se ne va! Eh, se ne va parecchio raga, se ne va parecchio Stiamo danneggiato qualcosa di più, a parte i 7 secondi, ma... Cosa che riguarda l'aerodinamica, evidentemente. Non mi ricordo manco quanta cazzarola di benzina avevo caricato. Comunque sono 95 litri adesso, in questo momento. Forse ero arrivato a 100, allora. Bene così, Ivano abbiamo ripreso malachin che comunque forse ha subito pure lui qualche qualche danno noi in frenata c'è un po' di vibrazioni <ride> sicuramente Ivano paga un po' di inesperienza con le quattro ruote però veramente ho fatto una scemata raga in una Endurance cercare un attacco lì è la cosa più stupida che puoi fare, perché è un sorpasso rischioso in generale, già, ma con una gara che dura 24 ore, ma che te puoi inventarla? Grosso peccato, grosso peccato, vabbè Adesso Ivano deve concentrarsi cercare di recuperare su Malakin poi dato il massimo per ricucire lo strappo con Valentino Rossi, che se ne sta andando giustamente. Anche perché se io faccio ste cacchiate lui giustamente è pure avvantaggiato. Dobbiamo assolutamente cercare di passare alla e arrivare almeno a 20 secondi da Valentino. Intanto ci avremo altri altri momenti per combattere durante le 24 ore bene così comunque a Malekin gli siamo ritornati sotto gli abbiamo recuperato un sacco raga ma questo non ho capito da dove cazzo è uscito comunque perché io sono sicuro che al pit stop ero rientrato secondo almeno credo si ripropone la situazione di prima eh, buono cerchiamo di non rifare la seconda eh però stavolta mi butta all'interno io eh, ora Malaghi ne ti attacchi ciao Malaghi eh, ora stavolta Che all'interno ovviamente è un sorpasso più facile ma che male che vada, appoggi su di lui invece resiste all'esterno, devi comunque cercare di tagliare la curva e non è facile, vabbè non importa, comunque sia sì, l'importante è che se siamo levati i malachin la stringe, stringe stretto stretto al muro poi malachin non è che se ne è un po' eh? mi sembra ancora ben intenzionato bello le rugge così ignorante allora eh, Galozio Robotas è l'unico che ancora non ha guidato il prossimo pit dovremmo chiamare lui a bordo Ma ancora manca tantissimo Adesso Ivano deve solo che andare in modalità hammer time. Cercate di spingere al massimo, senza prendere penalità. La macchina, dopo una fase iniziale di riassestamento, dopo la trampata che è montata al muretto di sinistra, mi sembra che stia a girare abbastanza bene. Bene, qui. Eh, qui è difficile rimanere concentrati perché di fatto devi non sbagliare mai a livello di concentrazione. E quel contatto co, con Magakia, qua Malagin come cazzo si chiama, non aiuta. Perché senti di aver fatto un po' una boiata, bella staccata però questa qui di divano, eh? Bene, staccata perfetta direi, di fatto abbiamo guadagnato tantissimo rispetto al nostro giro veloce so Qui davanti ci sono sempre i GT4 che... Mamma mia, faccio un liscio a quel muretto ogni volta un po' esagerato GT4 stanno ancora ai bo box, ma come mai stanno ancora ai box questi? Uh, vabbè. Oh, uh, uh, stavolta finisce male, raga. Stavolta hanno fatto il casino. Porca puttana, porca. Stavolta la pezza l'ha sentita. Porca zozza, porca. Ci ha risuperato sia Malachin che Umbralescu. A questo punto conviene chiama subito il... il pit Mannaggia la miseria eh. questo è il motivo per cui ho difficili le legare denora raga che devi riuscire a tirare... cioè denora, di 24 ore devi riuscire a tirare senza far casino E adesso stiamo a perdere l'enormità di tempo purtroppo questa cosa la pagheremo carissima. Peccato perché stavamo pure a recuperare qualcosa su Valentino Rossi. Adesso allora. facciamo dietro una Porsche e lui lo so che vuole passare, io sto cercando di tenere la macchina in strada. Purtroppo non è facile così, perché la macchina è bella azzoppata. Abbiamo caricato benzina per arrivare a 120 litri. Quindi dobbiamo caricare... Uh, oh, mamma mia! Dobbiamo caricare, stiamo 83. Dobbiamo caricare almeno una quarantina di litri. Ok, 40 e famo il cambio pilota. Come si fa il cambio pilota? Ah eh, non mi fa fare il cambio pilota, attenzione! Guarda ah, qui, ok. Eh, Pistop decisamente anticipato, mannaggia la miseria! ok cerchiamo di non piare il pit limiter che sfiga raga, questo non ce voleva, questa è stata una brutta cosa lo stint di Ivano Stoner dura solamente eh, 20 minuti di fatto, ne manco ci arriva forse ma questo è il bello dell'endurance raga perciò ancora la cara non è finita in questo momento siamo sesti ma di fatto abbiamo fatto un pit di più degli altri e c'è una macchina distrutta, adesso dobbiamo cercare limita i danni e poi ci dobbiamo affidare a Kaloger Bottas che dovrà riuscire a risollevare le sorti del nostro team Ragazzi, per questo episodio direi che è tutto. Adesso la parcheggio qui in piazzola e facciamo il nostro pit. Poi, quando ripartiamo, sarà il momento in cui eh, potremo salvare la partita. Ok, spegni il motore, tira sulla macchina. Vai. Ok, ci staranno a fare le riparazioni, purtroppo un minuto e quindici di riparazioni richiesto, eh, compreso del pit stop ovviamente. Bisognerà spingere forte per riuscire almeno a rimanere a podio, raga, perché a sto punto le chance di vittoria sono belle che andate, se loro non fanno casino davanti è un peccato perché su Valentino Rossi stavamo a recuperare qualcosa. Sono un po' deluso, <ride> però non è finita raga, mancano ancora 22 ore di gara, può succedere tutto. Certo che se noi eh, facciamo questo come presupposto non dovremo più sbagliare niente perché quello che potevamo sbagliare abbiamo sbagliato tutto in questo stint. Era pure comprensibile partire a freddo non è facile, specie non toccando una GT3 da un pochettino ma quello è, è la competizione è fatta così e noi dobbiamo rispettare le nostre regole che siamo stati da soli, se no restiamo più a pia per culo da soli. Vi ricordo ragazzi che per vedere la prossima puntata come al solito dovre dovranno esserci altri 300 mi piace Quindi al 300 mi piace io registrerò il prossimo stint che spero sia più lungo perché dovranno essere stint da un'ora Mentre questo secondo me sarà da una ventina di minuti abbondanti forse una cosa del genere 3, 2, 1, adesso andiamo a ripartire Con Calogero Botta a sala guida che è eh, chiamato a fare l'impresa Usciamo qui dal, dal cartellino e andiamo a salvare la nostra partita. Andiamoci a rivedere se non altro la trambata che abbiamo dato qui alle Rouge, Purtroppo un po' di distrazione e un po' di... Eh, di voler esagerare per cercare di recuperare quello davanti tutto insieme. E non è così che funziona una endurance. È una lezione per me che sembra che sto a spiegare come se voi non lo sapete. In realtà dovrei parlare con me stesso visto che la cacchiata ho fatta io. Eccola che l'ho persa stecca clamorosa a sinistra anzi che sono riuscito a limitare i danni sostanzialmente perché potevano andare molto peggio cioè potevamo di fatto aver concluso la gara perché se la macchina pieghi non riesce manco a rientrare in box era finita così vabbè ragazzi come al solito io vi ringrazio il tempo che abbiamo passato insieme sta puntata è stata leggermente più corta di quello che era previsto fatemi sapere che me ne pensate ditemi che ne pensate di questa serie se vi piace comunque sia questo concetto di continuare insieme questa 24 ore e non mi rimane di ringraziarti per il tempo che abbiamo passato insieme E ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Oh mi ricordo i 300 mi piace per vedere il prossimo episodio Dai dai cliccate cliccate cliccate che me voglio rifare E voglio registrare la prossima Ciao